Che messaggi in questo nuovo video Bentornati Bentornati Dopo un mese di assenza Io sto facendo un video al mese Dove dico Ehi Sono tornato dopo un mese Ehi Però questo è stato un mese Veramente molto duro Quello di maggio Veramente molto duro Cavalacci è morto uno dei miei migliori amici <susk> Avete <Hai susk> visto il video Bene E quindi Chi mi segue su Instagram Tutte queste cose che La Settimana scorsa sono svenuto Raga io che vi devo dire Sto bene Sto molto bene Grazie a tutti i miei amici Che mi hanno chiesto Ehi come stai Dico <susk> Bene Niente di che Niente di che Raga ma vi tipo di Ah poi raga mh, Cioè sempre chi mi Seguitemi su Instagram Perché sennò no, le cose Non le saprete mai Dio santo Chi mi segue sa che Sto andando a suonare Che sto suonando L'estate penso che sia Il periodo più brutto per le youtuber Anzi più bello e più brutto Giri tanti video Ma tutti quei video Non verranno mai visti Che le persone andranno in vacanza E le persone col cazzo Che avete tuoi video in vacanza Quindi dovrai un picco di merda Di visualizzazioni Che non vedrà Le persone non vedranno mai quel video Poi raga sto a lanciare Certi progetti Che tu. Dici Ma che, che cazzo Sto lanciando il mio brand Questa qui è una maglietta del mio brand Vedi? Questa qui Figa Ti piace? È mia E presto sarà in vendita Sì Sto facendo tantissime canzoni, sto registrando tantissime canzoni, super fighe Le voglio pubblicare il più presto possibile, ma non le voglio pubblicare così da cazzo Perché voglio fare un video dietro, ci deve stare del lavoro dietro, del lavoro profondo Facciamo così, se sei arriva a questo punto del video, commenta con Facciamo conoscere Gali ad Asia, oppure FCGA già cioè, questo qui è un video proprio che tu dici, ma che video di merda è? Ti dico sì, è vero Vi dico che ci vediamo giovedì sul canale, ci vediamo giovedì sul canale E basta, sfera This is America. Don't get you sleeping now